Sui territori di Settimo Cirie, WISP è particolarmente attiva per favorire lo sport dei giovani, ma soprattutto per aiutarli contro il bullismo. Certo. Noi appunto eh, come ente di promozione sportiva siamo presenti ci e Settiamo va Chivas, un territorio appunto del nord-est della provincia di Torino e con tutte le nostre associazioni eh, abbiamo appunto questo, questa nostra mission di eh, non solo fare sport che debba essere per la vittoria, per la prestazione, ma lo sport deve essere un incontro tra giovani e questo incontro deve essere l'incontro tra tutti questi ragazzi e non la prevaricazione tra di loro. E questo è molto importante, soprattutto uno sport sociale quello che noi facciamo e ci teniamo a farlo. Adesso abbiamo anche questo strumento da quando abbiamo conosciuto appunto Fabio eh, Denunzio, abbiamo eh, collaborato con lui in questi due anni per la realizzazione di questo calendario che deve essere uno strumento didattico secondo noi. Tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato quest'anno, anche i ragazzi del Breganze di Vicenza, è una, una società appunto di hockey a rotelle, mentre al settimo torinese ha partecipato al Borgo Nuovo Settimo, che sono ragazzi che giocano a calcio a 5 maschile e femminile, si sono appunto prodigati in queste foto, non essendo loro degli attori, però hanno messo delle loro, perché loro hanno vissuto queste situazioni di conseguenza questo è uno strumento che oltre, a, adesso lo consegneremo lunedì prossimo a Settimo Torinese a tutte le classi della, della nostra città dove noi abbiamo la sede, però la, consegneremo, la consegniamo a tutti i comuni, 72 comuni della nostra eh, appunto dove noi operiamo e, e ci sono già state tante richieste da parte dei sindaci di questi calendari perché l'anno scorso abbiamo fatto appunto questa eh, distribuzione, uno per ogni comune, quest'anno invece le hanno chiesti con un'offerta e porteremo questi calendari che con tutti i buri si spera a debellarlo, anche se è una cosa molto grossa debellare il bullismo, però bisogna cominciare, giustamente, e cominciare a perseverare e, e darci dentro. Eh?